Questa volta ho messo i baffi così non mi riconosce. Vediamo un po' che succede. Vado a fare uno scherzo. Lalala! E eh, buongiorno, io sono il signor Lallone, il papà di Lallo. Va bene! E sono venuto qui perché Lallo si lamenta che okay, Lallo. Chi fate Io non okay, sono Lallo, okay, sono Lallone. Va bene Lallo! Eh! Ma, ma lei che fa? Mi strappa gli, i baffi? Perché adesso sei l'anno ah, È veramente una puzzona Senti Puzzolente Mi hai fatto arrabbiare questa volta Va bene, um, senti Massimo. Ma perché fai così? Perché senti sempre questa musica noiosa tutto oh, il giorno? Se a me piace, metti un'altra musica, bella. Per esempio quella che fa la la la la la la. la mi Quella noia. è bella. Che noia quella. Senti questa. fa ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ma vi sembra normale? Vabbè, allora, dove?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 Un'altra volta l'orso.